Buonasera a tutti, come è stato detto io mi chiamo Punto Scaglione e in realtà io non avrei dovuto essere la, la parte minore di questa, di questa serata, lo sì, sarò evidentemente sì, sì. perché avremmo dovuto avere un terzo ospite che però appunto, ha avuto dei problemi non è, e non ha potuto, non potuto essere, essere qui con noi. Solo poche cose e poi cederò la parola a lui, che è un testimone diretto, quindi ha, molte più cose, ha cose molto più interessanti da dire eh, sicuramente di me. Lui ha anche scritto un libro che ha avuto successo, quindi, che molti di voi sicuramente avranno letto, quindi ci sono veramente tante cose che si possono ascoltare da lui ed eventualmente molte altre chiavi. Eh, io per conto mio dirò che. Mi sembra che quello a cui noi stiamo assistendo, a proposito del Rojava e della questione kurda in generale, è una, come se questo fosse una specie di nastro che gira al no? Perché la questione kurda è una questione più avanti da, da più di un secolo, praticamente. E, e il destino dei kurdi apparentemente sembra essere quello come capita a molte minoranze dotate di forte autocoscienza di essere eh, spesso, come dire coccolate eh, vezzaggiate, usate e poi, eh, e poi eh, abbandonate eh, quindi questa è per esempio una cosa che, che chiederò a lui se lui ha questa stessa, questa stessa sensazione eh, un'altra cosa che Credo sia da notare che anche questa, da chiedere a lui, sulla quale mi piacerebbe sentire il suo parere, è e noi parliamo eh, molto facilmente di kurdi, abbiamo, perché alla fine quello che noi abbiamo in nation, dentro del nostro cervello è il progetto del, del grande Kurdistan, cioè di uno Stato nazionale dove questi 30 milioni di kurdi potranno un giorno eh, essere io personalmente sono molto scettico su queste ipotesi, ma comunque questo è, questo è il, il sogno. Però in realtà noi dovremmo forse anche abituarci a ragionare in termini eh, non solo diciamo così, etnici ma in termini anche politici. Se cominciamo a ragionare in termini politici allora il mondo curdo è molto meno compatto della, della nostra idea originale. Eh, eh. col patto del, del, del pensiero che abbiamo, eh, come dire, in qualche modo incorporato nella mente. Dal punto di vista politico, per esempio, tra il contratto sociale e l'idea che ha in mano eh, e eh, esempio nell'assetto politico del Kurdistan iracheno, dove, eh, eh, che è dominato da due famiglie, due clan che, sì, che controllano l'ordine, che è un paese, perché se non è un paese, che si sportiscono le risorse, il potere, che si tramandano in queste posizioni di padre, figlio, di marito, di moglie, eccetera, eccetera, c'è un abisso, sono due mondi, sono tutti due, due mondi curdi, ma sono due mondi politicamente lontanissimi l'uno dall'altra e i curdi della Turchia sono poi politicamente ancora un'altra un questione e quindi credo che questo sia anche un, un argomento che, che valga la pena di, eh, di indagare. E poi naturalmente c'è questa, poi un'altra un visione interna al mondo curdo è per esempio quella dell'appoggio americano, dell'appoggio occidentale, il curdi rojava sono stati prima e poi abbandonati, alla, alla Turchia, eccetera, eccetera, mentre invece i curdi che sono più a sud, che sono a confine tra l'Iraq e la Siria e che hanno una funzione politica diversa e molto più utile in questo momento ai giochi di certe potenze, sono invece tuttora come dire, protetti, abbiamo visto che gli americani hanno anche bombardato l'esercito siriano, per in qualche modo... Eh, proteggere, diventare in Quindi è una situazione in realtà dietro dietro la parola kurdi, ci sono tante cose molto complicate, molto diverse, tantissime sfumature che eh, faticano evidentemente molto a ricomporsi dal quadro monetario da, da, da, e da, anche da questo deriva poi tutta la difficoltà del, del, dell'affermazione dell'ideale. Eh, dell e le cose cambiano anche molto in fretta pensate a, a, a tutta l'epopea e tutta la mitologia che è stata e lui questo credo l'ha conosca bene perché c'era ehm, che è stata disegnata proprio intorno alla questione di e sui pesmerga, sulle donne combattenti pesmerga eccetera eccetera eccetera no? eh, questa, questa mitologia pazzesca, che è una mitologia in qualche modo anche giustificata ma anche molto occidentale perché poi se uno va in Medio Oriente e anche questo gli, gli chiederò conferma comunque gli chiederò gli chiede già fin d'ora della sua esperienza non è per esempio che il, il, il termine kurdo evochi solo immagini positive ci sono ampie fasce di popolazione del Medio Oriente che nei confronti dei curdi hanno un atteggiamento di diffidenza. Eh, perché? Per tante ragioni anche storiche. Perché, per esempio, si imputa ai curdi di essere stati i grandi protagonisti dei grandi massacri di cristiani degli armeni nel 1915, dei siri nuovo nel mille, nei primissimi eh, anni 10, Quindi anche questo è un fattore che... Che influenza e che eh, bisogna tenere in conto. In, in conclusione, questa introduzione è molto sommaria, ma ripeto che credo sia importante ascoltare lui, ehm, in conclusione noi dovremmo imparare, credo, molto a distinguere tra quello che è il nostro ideale, la nostra conoscenza, soprattutto la nostra proiezione immaginaria rispetto a quello che poi è la realtà sul terreno. Eh, dove eh, le considerazioni da fare sono molto più eh, complicate e eh, anche come dire collegate ai fatti storici, sì, che magari eh, a noi non nessuno. Eh, io a questo punto cederei la parola a lui, fermo restando che poi potremo, se lui crede, se d'accordo, dibattere e interloquire ovviamente eh, anche con voi. E, gli chiederei, per cominciare soprattutto, qual è il suo assessment, qual è il suo parere sulla situazione attuale, per già, nel Pertone di Afrina, della situazione nel nord della Siria. Io sono tornato da pochi giorni dalla, dalla Siria e a 20 km da Aleppo ci sono i militari turchi, che sono, sono per, per strada, non dico come fossero a casa loro in Turchia, ma insomma... Sono tranquillamente dislocati in linea. Chiederei per cominciare il suo parere sulla situazione attuale, gli eventuali sviluppi e eh, alla luce di quanto sta succedendo, e anche alla luce tutto sommato io credo che si possa dire, di questa larga indifferenza per le sorti eh, del Rojava del cantone di Afrin: quali possono essere le, le speranze che un po ancora si possono nutrire sul futuro di questo esperimento? politico, etnico e sociale. Io vorrei ringraziare sottosopra l'Arcipellezza per averci invitato qui e aver organizzato questo, questo incontro e vorrei anche ringraziare Fulvio Scaglione per, per essere venuto e approfittare appunto, e cogliere anche la proposta approfittare del fatto che non siamo tantissimi, anche per magari dare un po' più di spazio al dibattito. Eh, comunque sono veramente contento che, che anche Fulvio sia qui, perché comunque una persona, eh, raramente succede in Italia, di avere una persona così informata su eh, quello che sta avvenendo. Quindi in realtà approfittiamo anche del fatto che siamo noi due per, per magari... Eh, farci le domande giuste e prendere anche, eh, anche dal, dal pubblico, eh, dai presenti suggerimenti e, e rispondere anche alle domande che possono avere loro, anche perché eh, questo silenzio eh, che in questo momento regna non solo in Italia ma anche in Europa su quello che sta avvenendo in Siria, eh, dopo tutto il mito e nato attorno alla difesa di Kobane, eh, dove tutti i media di tutto il mondo non facevano altro che parlare di quella resistenza, di quel popolo dignitoso, valoroso, che combatteva l'ISIS, il nemico di tutto l'Occidente. A un certo punto si pensava che l'ISIS arrivava in Italia, su Roma, eh, e in questo momento invece eh, non si parla più. Della guerra in Siria, quasi come se non esistesse più, non fosse finita. Se ne parla solo dei, per quando si parla dei rifugiati che arrivano e muoiono sul mare, ma sembra che arrivino da, dalla luna, sembra che non ci siano conflitti da cui scappano. Non si parla più di quel conflitto in particolare. E, ecco, io posso dire che il Rojava confermo quello che ha detto Fulvio per quanto riguarda la complessità di quel, di quel conflitto, di quella, di quella guerra civile che è andata anche oltre ai confini siriani. E certo i kurdi nella storia hanno, erano stati, eh, non erano politicizzati innanzitutto, non avevano un'idea un politica erano sunniti eh, radicali islamici parliamo della caduta dell'impero ottomano dove non esisteva nemmeno l'idea di uno stato kurdo eh, né ambivano ad averne uno eh, in quell'epoca eh, ricordo di aver letto questo libro di Faisal I mm. si chiama proprio così eh, è, stato, è stato re eh, dell'Iraq subito dopo la caduta dell'impero ottomano e raccontare questo libro come una delle questioni principali che doveva affrontare quotidianamente e che lo preoccupavano di più nel cercare di governare questo stato iracheno neonato era proprio cercare di evitare che la popolazione kurda massacrasse le minoranze cristiane in Iraq eh, parliamo anche del, del genocidio degli armeni in Turchia di cui i turchi insieme ai curdi presero parte in primo piano fino a riuscire a completare questo genocidio perché gli armeni oggi in Turchia sono stati completamente cancellati, ma parliamo di altri tempi, parliamo di tempi che sono cambiati completamente nei decenni di lotta di liberazione del popolo curdo in Turchia e in Siria, decenni in cui... Dall'ispirazione del primo Barzani, parliamo eh, del Barzani nonno, non di questo, del Barzani eh, che, che in questo momento è uno dei leader del, del Kurdistan regionale curdo iracheno. Eh, eh, ecco, il Barzani nonno è una figura chiave per comprendere innanzitutto che cosa è diventato il popolo curdo, perché eh, è stato il primo eh, leader eh, del popolo curdo inteso come popolo generalizzato nel, nel senso più ampio del termine eh, ad aver guidato un, una lotta di liberazione armata eh, contro Saddam Hussein contro eh, ecco, lo stato iracheno. e quella lotta armata di liberazione è stata forse la prima che seguita da Varie ondate fino a, che, fino a ispirare, per esempio, anche il giovane Abdullah Öcalan, eh, nacque il PKK. Dal PKK ci fu un altro processo di, di politizzazione, di crescita politica e di consapevolezza identitaria. Perché, se parliamo degli anni 70, per esempio, eh, parliamo del popolo curdo che in Turchia stava per essere assimilato. Eh, la lingua kurda era quasi stata cancellata, l'identità kurda era stata, era stata quasi annientata completamente. Parliamo di eh, un'epoca di lotte che non andavano anche oltre a quelle kurde di liberazione, dove vari anche partiti comunisti turchi, eh, anzi i curdi erano probabilmente una piccola parte di queste lotte e questi movimenti di liberazione. Eh, comunisti che attraversavano tutto il Medio Oriente e che in Turchia avevano conosciuto un'impennata enorme fino al punto tale che lo Stato turco, l'esercito turco aveva dovuto addirittura fare un colpo di Stato militare per cancellare questo, eh, questi movimenti e queste lotte andando a, a fare imprigionamenti di massa cancellando completamente eh, queste questi partiti politici, comunisti, queste, questi movimenti, tutti meno che uno, tutti meno che il PKK eh, che con Abdullah Ocalan aveva avuto eh, la genialità di abbandonare il territorio turco prevedendo questo colpo di Stato militare che avrebbe... Eh, fatto cadere la mannaia su tutti i movimenti di liberazione presenti sul territorio e andando invece in Palestina. Eh, nella Palestina è dove nacque il PKK realmente perché in Palestina arrivarono questi curdi, curdi eh, eh, politicizzati, ma anche non perché tutti questi partiti comunisti in Turchia facevano come posso dire, facevano eh, campagna politica, assemblee, movimento, soprattutto nelle città, nel, nel, nei centri universitari. Mentre il Cavallo, anche per necessità, perché i curdi erano una, una delle popolazioni più povere della Turchia, eh, lo dovete fare nelle campagne, nelle, nei villaggi nelle periferie più abbandonate dove lo Stato turco quasi non esisteva, dove non si sapeva nemmeno che ci fossero eh, milioni e milioni di proletari abbandonati a se stessi. Insomma, tutti questi kurdi iniziarono a fluire in Palestina e fino al punto tale che tutti i campi palestinesi, sia del PLO che del PLFP, che persino dei Pazarani Iraniani, si trovavano completamente riempiti di curdi completamente riempiti parliamo di migliaia di curdi che si andarono ad addestrare e a imparare le nuove pratiche anche di, di liberazione eh, dal punto di vista armato lì nacque il PKK come partito e come eh, braccio armato della, della liberazione curda eh, e di in qualche maniera quello che portava anche eh, questa torcia in qualche modo di, tutta, di tutto il movimento anche socialista e comunista presente su, sulla regione eh, utilizzarono quello che imparavano su, su, su quei campi eh, si trovarono anche a combattere contro lo stesso Israele a un certo punto dove morirono eh, 12 curdi combattendo fianco a fianco con, con i palestinesi e in qualche maniera erano ancora un partito marxista-leninista in quell'epoca e durante le lotte, eh, durante il passare del tempo, i cambiamenti geopolitici, il crollo dell'Unione Sovietica, eh, il PKK riuscì anche a costruire Abdullah Ocalan dopo che fu catturato proprio, proprio a Roma, eh, cioè non a Roma ma arrivò anche a Roma ma subito dopo aveva lasciato fu catturato. Nella, nella sua prigionia eh, riuscì a, ad andare oltre la dottrina marxista-leninista, eh, andando a costruire qualcosa di, eh, proprio di quel territorio e andò a costruire qualcosa negli anni, nei decenni quasi di prigionia, eh, un'idea che andava oltre lo Stato, eh, un'idea che fosse sostenibile e potesse essere una chiave di volta per la questione eh, medio orientale in generale, non solo la questione kurda, andò in qualche maniera anche fuori da, dalla questione kurda, dalla necessità di uno Stato curdo, andò a cancellare anche le istanze eh, di, eh, di Stato curdo. non si parlava più di Stato curdo, ma si parlava di autonomia, si parlava di... Uh, un progetto politico confederale, si parlava di uh, cultura, si parlava di democrazia, insomma uh, si parlava di quello che potete trovare sintetizzato nel contratto del Rojava. Uh, questo uh, produsse un movimento attorno alle idee di Ocalan, un movimento che dalla Turchia alla Siria andò a a contagiare milioni e milioni non solo di curdi, ma in primis curdi sicuramente. E in Turchia e in Siria questa cosa eh, diventò evidente nel momento della guerra civile siriana, dove eh, l'esercito libero siriano nasceva, ma dall'altra parte i curdi presenti su quel territorio avevano interiorizzato dei principi perché dovete capire che i curdi in Siria eh, sono nella parte nord della Siria in una piccola striscia confinante con la Turchia e quindi furono contagiati da, eh, da questa ideologia e fondamentalmente costruirono per la prima volta nella pratica eh, queste, queste idee eh, all'inizio furono tre piccoli enclavi kurdi ci fu la battaglia contro l'Isis ma poi dopo la liberazione di Kobane, dopo questa resistenza che ispirò il mondo in quel momento, e fece intervenire per la prima volta gli americani eh, nel conflitto siriano a bombardare eh, quegli stessi jihadisti che avevano armato fino a qualche mese prima, eh, andando fondamentalmente a, a scardinare Quel, quel conflitto, quella guerra civile nel, nel suo cuore in qualche modo. Ecco io posso dire che oggi non vediamo più solo kurdi presenti in questo progetto, i kurdi sono, non, io non, non, sinceramente francamente a me non interessa niente dei kurdi, come etnia, a me interessa eh, dei proletari curdi come, come popolo, come comunità e mi interessa tanto di, dei proletari curdi come dei proletari arabi, yazidi, armeni, cristiani e quella rivoluzione è una rivoluzione che parlava a tutti loro e oggi vediamo eh, che questa rivoluzione in Siria. Eh, si è sparsa oltre i confini dove i curdi erano presenti, andando a contagiare gli arabi, andando a, a contagiare i cristiani, gli azidi, eh, i turkmeni, andando fino a Aracca e oltre. Oggi il territorio dove si pratica questo confederalismo democratico, ovvero questa democrazia dal basso, femminista, ecologica, è qualcosa che eh, parte da Kobane e arriva fino a eh, fino a Aracca e fino al confine iracheno eh, e oltre di Arezzor fino al confine iracheno e poi a nord eh, tra il confine iracheno e turco io posso dire che eh, un tempo ecco, Fulvio probabilmente ha visto i turchi eh, e lo ho visto anch'io i turchi qualche mese fa Ah no, eh, sono intervenuti militarmente in Siria attaccando eh, questo Rojal, questo territorio del confederalismo democratico, attaccando il cantone eh, di Afrin, uno dei primi cantoni, uno dei primi tre cantoni che aveva sposato questa ideologia politica, era anche dei tre cantoni, il cantone più pacifico. Eh, il cantone di Afrin contava un milione di persone, eh, tra curdi, cristiani, arabi. E in questo cantone hanno per sette anni della guerra civile siriana, sono a nord di, di Aleppo, hanno accolto rifugiati da, da tutta la Siria, eh, chiedendo solo come discrimine che si sposasse eh, l'idea della democrazia e che non si cercasse di imporre la sharia o imporre eh, determinati pensieri sugli altri. E, Tanti rifugiati hanno trovato rifugio dalle bombe e si sono potuti ricostruire la loro vita in questi sette anni. Finché la Turchia non ha deciso che quel territorio andava cancellato, eh, è intervenuta militarmente utilizzando 35.000 jihadisti di Al-Nusra e eh, di vari altri gruppi jihadisti eh, e ribelli, e ha utilizzato bombardamenti, carri armati, artiglieria. E durante quel mese e mezzo. Di, di guerra davvero micidiale, dove strutture, infrastrutture civili venivano prese di mira costantemente, dove eh, migliaia sono, sono morti, dove gli stessi che difendevano Kobane, inneggiati dal mondo, difendevano eh, quella, quella regione, si sono ritrovati però all'improvviso a a non essere più gli eroi della democrazia e dei valori occidentali eh, più belli, ma si sono ritrovati ad essere in qualche maniera relegati al dimenticatoio. Nessun media, io ricordo, durante quel mese e mezzo ha voluto coprire quello che stava succedendo ad Afrin. Tutti parlavano attorno a quel periodo poi eh, di se Assad avesse utilizzato meno il gas a guta orientale mentre. Afrin, una, una regione di un milione di, eh, di persone veniva cancellata dove quella democrazia veniva cancellata e sostituita dalla Sharia e dal, e dal regime turco ecco, quell'invasione c'è stata eh, 500.000 da quella regione hanno dovuto scappare e a difendere quelle colline ci tengo sempre a ricordarlo c'erano anche dei combattenti, dei volontari italiani presenti e mentre difendevano quella regione, quel territorio, quel popolo soprattutto, quel popolo democratico, dall'alto venivano bombardati dagli elicotteri italiani venduti alla Turchia e che la Turchia non ha esitato a utilizzare. Sono stati bombardati ospedali, Amnesty International ha rilasciato più volte chiamate, appelli. Che sono rimasti inascoltati, nessun capo di governo europeo ha preso la parola, qualche, eh, diciamo qualche leader europeo ha, di paesi europei ha detto qualcosa, qualche giornale ha scritto qualcosa, ma non c'è stata una copertura ed è stata poluta quella non copertura di quel conflitto. Anzi, durante quel mese e mezzo l'Europa ha confermato di nuovo due pacchetti da credo un miliardo e mezzo l'uno a Erdogan per gestire i profughi Erdogan diceva tra l'altro che quella invasione eh, in cui andava a cancellare la democrazia con la sharia con l'isis fondamentalmente eh, era un'invasione che era in accordo con eh, gli accordi sulla gestione dell'immigrazione presi con l'Europa perché lui ha sempre detto io i rifugiati li voglio mettere in una striscia di sicurezza dentro il confine siriano e questa striscia di sicurezza però dove voleva costruire il più grande campo profughi del mondo era abitata ed era abitata proprio da quei democratici quei kurdi che lui ha giurato guerra e morte perché li vede come la più grande minaccia all'integrità territoriale turca proprio perché a quel, su quel confine turco ci sono eh, milioni di curdi oppressi eh, che, chiedono, ecco, che si sentono ispirati da quella rivoluzione e vogliono prendere quel modello democratico, autonomo eh, come modello eh, di vita e di governo delle proprie città. Eh, eh, L'anno prima proprio c'è stata una campagna di bombardamenti turchi su, quel, su quella striscia turca eh, in Turchia. Eh, dove sindaci di varie città a maggioranza kurda, avevano sposato questa idea dell'autonomia, del confederalismo democratico e di tutta la risposta si sono ritrovati bombardati in Turchia. Comunque, eh, sembrava a un certo punto la Siria in, in certe città turche. Eh, comunque, questa invasione c'è stata, e subito dopo che questa invasione è finita, qualche media ha cominciato a parlarne. Eh, si sì, sono uscite le immagini, le immagini tra l'altro non erano permessi i giornalisti occidentali eh, in quell'invasione, ma le immagini l'hanno comunque pubblicate gli jihadisti eh, pro-Turchia che la Turchia ha utilizzato, erano immagini fatte da loro con i telefonini in cui eh, avevano iniziato a depredare, a saccheggiare le case, a saccheggiare. Eh, i negozi, le attività eh, hanno iniziato a torturare le persone, a rilasciare loro stesse immagini in cui torturavano, decapitavano gridavano all'Awa eh, con il dito alzato oggi dopo sette anni di democrazia e femminismo si possono vedere per la prima volta donne con il burka attraversare eh, e camminare in giro per il centro di Afrin. comunque la cosa è, è degradata molto sembra che All'Occidente non interessi più sostenere questo popolo, soprattutto perché non gli interessa inimicarsi questo alleato scomodo che è Erdogan, il presidente ormai dittatore della Turchia. Eh, però diciamo che la situazione è complessa e difficile davvero parlare di tutto, quindi questo sarà l'intervento più lungo che faccio, ve lo prometto. e eh, Lascio a Fulvio la parola. Credo sia scontato che c'è libertà di intervento, certo. eh, quindi eh, basta al limite alzare la mano. Eh, io volevo chiedergli, eh, si è sentito nella lettura del contratto sociale eh, parlare contemporaneamente... Temo che il microfono... Eh, certo. non, so, non ho toccato nulla. No, scusa, non so. no. okay. Nella lettura del... Del contratto sociale che abbiamo ascoltato all'inizio di serata si è sentito parlare contemporaneamente di eh, democrazia, integrità territoriale della Siria, autonomia. Ora, secondo te è possibile nella situazione attuale, eh, lasciamo per un attimo perdere le difficoltà della guerra, dell'occupazione, eccetera, ma è possibile. Eh, Tenere insieme questi tre elementi, considerato la situazione che vede la vittoria militare di, di Assad, eh, sostenuto dai russi, direi, no, questa è, è la mia sensazione, la vittoria non solo militare, ma anche politica di Assad, perché io ho, ho avuto la netta sensazione in questo ultimo viaggio e lo dico brutalmente che se domani si facessero libere elezioni in Siria col controllo dell'ONU eccetera eccetera io credo che se Assad si presentasse vincerebbe le elezioni eh, e eh, appunto autonomia dentro l'integrità territoriale della Siria autonomia dentro la Siria democrazia eh, è come una specie di gioco dei tre cartoni apparentemente o no? Oh no, come si chiamava il gioco delle sedie, non so come si sì, faceva da bambino, che uno rimaneva sempre poi in piedi senza, eh, senza sedie, cosa, cosa ne pensi? Prima era anche nella domanda che mi hai fatto prima, cioè mh, allora, innanzitutto, eh, io avevo un compagno nel battaglione cofondato, eh, battaglione internazionalista che ancora oggi esiste. Dove gli internazionali eh, possono unirsi per, per sostenere quella rivoluzione in modo armato. Questo compagno era spagnolo e aveva cucito sulla divisa la bandiera della Repubblica Spagnola, della Repubblica di Spagna, la guerra civile spagnola. E lui era anarchico. Eh, e lui sosteneva ardentemente quella rivoluzione, tuttora non è mai tornato. Eh, fa lavoro civile con i bambini, eh, lui ha studiato per fare il cameraman, eh, il regista quindi sta facendo dei film con, con i bambini kurdi, film eh, che cercano di raccontare la cultura di quella rivoluzione. Cos'è successo alla rivoluzione spagnola? La cosa è che si ricorda più spesso e si diceva prima vinciamo la guerra e poi facciamo la rivoluzione questa dettata anche dalle dinamiche geopolitiche di allora c'era Stalin che aveva paura di spaventare la borghese europee facendo una rivoluzione comunista in quel momento e quindi stava cercando di fare più che altro riforme e in qualche maniera questa cosa è andata a soffocare poi quella rivoluzione e anche, quella, eh, quella, que anche quella, eh, quella guerra civile che ha andato a demoralizzare poi eh, le mitiche unità, eh, le mitiche milizie eh, spagnole di cui faceva anche parte eh, le brigate internazionali. Ecco, in Rojava questo non succede, eh, in Rojava si dice la rivoluzione si fa subito il processo rivoluzionario deve andare avanti subito non deve essere rallentato dalla guerra e non è rallentato dalla guerra realmente se eh, sicuramente ci si sarebbe stato l'hai visto eh, quella rivoluzione è una rivoluzione che eh, a corpo a vita non è guidata a livello militarmente eh, le unità di protezione del popolo gli EPG YPG eh, sono solo l'avanguardia militare di questa rivoluzione, sono, fanno parte del popolo e sono al servizio del popolo, non hanno nessun tipo di ruolo dal punto di vista politico, la politica è lasciata al popolo e il popolo fa le proprie assemblee, costruisce i propri governi locali, costruisce le proprie infrastrutture politiche eh, e porta avanti la le donne portano avanti le istanze più importanti come quella di libera liberazione della donna che è fondamentale in quella rivoluzione perché il problema principale della, della Siria come un po' di tutto il Medio Oriente non è il capitalismo in sé ma è il sistema feudale e il sistema feudale in Siria è tenuto in piedi da, eh, dagli uomini fondamentalmente al potere dai capi clan che sono sempre uomini quindi eh, la liberazione della donna è una delle fondamentali eh, istanze per eh, sradicare dall'interno quei sistemi e abbattere dall'interno senza spargimenti di sangue quei sistemi feudali. Questa è una delle istanze, ma sono infinite, l'ecologia, le cooperative, le cooperative economiche, le cooperative sociali, sono tutte in essere, sono tutte in divenire, sono tutte in, in continua crescita, in continuo sviluppo. Tant'è che non solo i kurdi ma anche gli arabi eh, nei villaggi arabi, nelle città arabe stanno portando avanti questo, eh, queste dinamiche rivoluzionarie. Però c'è una cosa da dire quando si parla di Assad, eh, come quando si parla della Russia, come quando si parla degli americani. Non c'è, scordatevi l'idea che Assad e la Russia siano una cosa, un fronte unico. Non è così come lui e perché gli americani sono lontani da essere un fronte unico. Assad, la Russia per esempio, quando ha dato Afrin in mano alla Turchia, Putin ha fatto un accordo con Erdogan in cui prometteva la costruzione, siglava l'accordo per una costruzione di una centrale nucleare completamente gestita dai russi e completamente a spese russe in Turchia. Un altro accordo, sempre eh, prima che la Turchia invadesse Afrin, eh, era per un gasdotto che passava dalla Turchia alla Russia. Eh, dovete capire che Afrin era di competenza russa, lo spazio aereo di Afrin e lo spazio aereo di Aleppo erano russi la Russia a un certo punto ha dato questo spazio aereo alla Turchia, ha permesso ai jet, ai droni turchi, a, eh, agli elicotteri d'assalto turchi di volare. E bombardare e sono stati un elemento fondamentale per la sconfitta della resistenza di Afrin perché Afrin non aveva montagna, solo qualche collina eh, e quando l'esercito turco si stava per avvicinare e entrare nella città le forze kurde hanno deciso di ritirarsi perché non erano disposti a utilizzare i civili come scudi umani eh, e quindi eh, la Turchia ha potuto catturare in un mese e mezzo una regione che altrimenti senza copertura aerea gli avrebbe, ci avrebbero impiegato più di un anno e non ci non ci sarebbero nemmeno riusciti Assad non era d'accordo su questa cosa ad Afrin c'erano le milizie pro Assad a combattere insieme i curdi ad Afrin. la stessa cosa avvenne anche prima, non era una novità quando eh, la Turchia invase per la prima volta la Siria con le proprie forze armate eh, prendendo Jarablus eh, che era in mano al, facendosi consegnare Jarablus dall'Isis che stava per essere liberata dalle forze kurde e poi eh, eh, combattendo contro l'Isis che invece non voleva abbandonare Al-Bab la Russia andò non solo permise alla Turchia di entrare in quella, nel proprio spazio aereo ma utilizzò i propri droni e, e, e i propri jet per aiutare la Turchia a prendere Al-Bab una città che era in mano all'Isis e che stava per essere liberata eh, dalle forze kurde io c'ero quando i russi hanno sostenuto lo, la Turchia dal basso, era dal basso eh, e con me c'erano i generali iraniani e i generali di Assad cercavamo in qualche maniera di tagliare la strada alla Turchia per arrivare prima di loro. C'era stata una corsa disperata, per due settimane abbiamo corso eh, cercando di annientare le difese dell'Isis per arrivare ad al Bab prima della Turchia e la Turchia eh, ci ha bruciato sul tempo, non, non erano d'accordo con, con Putin. Tutte le forze di Assad hanno fatto di tutto per evitare che la Turchia arrivasse là, mentre nello stesso momento Putin bombardava dalla parte dei, del, dei turchi invece che dalla parte nostra noi eravamo senza copertura aerea in quel momento non c'è eh, un'alleanza un, un solida, un fronte comune ci sono interessi che su determinate questioni si congiungono e su altri sono completamente opposti eh, bisogna capire che quel territorio, quella regione è una regione altamente preziosa non solo per quanto riguarda il petrolio, il gas che, eh, di cui è ricca, ma anche per quanto riguarda eh, una, una pura questione geopolitica militare. Quel, quel territorio è un territorio che tutti si stanno contendendo, quindi da una parte ci sono le forze imperialiste americane, dall'altra ci sono i russi, poi ci sono gli iraniani, poi ci sono gli Hezbollah, poi c'è Assad, poi ci sono i generali di Assad che hanno altri interessi rispetto a Assad. Per questo ogni volta che sento che è stato utilizzato il gas da parte di Assad, certe volte sono sicuro che è stato così, ma perché determinati generali non gliene frega assolutamente niente di cosa gli interessa Assad. Al generale Druso, che è sostenuto e rappresentato da un'intera massa di Drusi, un intero popolo di Drusi, che fondamentalmente per loro è lui il Presidente ed è un generale capo di 50.000 soldati a lui non gli, in... non gli importa i suoi interessi non sono gli interessi di Assad si congiungono su determinate cose su altre sono completamente opposti e quindi se la giocano questo per, eh, per spiegare che eh, quella, quella rivoluzione quel... Eh, quel confederalismo democratico, quel modello politico, non è un modello politico che per quanto mi riguarda, da quanto ho visto sul campo, è un modello che dà fastidio ad Assad, più di tanto, eh, è un modello che dà fastidio tanto alla Turchia e ora che Putin sta cercando eh, di, di avvicinarsi eh, di avvicinarsi sempre di più a Erdogan e alla Turchia eh, anche come strumento per destabilizzare la Nato e per sostenere la propria economia eh, la minaccia più grande per, quella, per quel popolo oggi è la Turchia la Turchia è una minaccia enorme anche per Assad perché Idlib, i jihadisti che stanno a Idlib sono a Nusra i jihadisti che ora stanno a, ad Afrin, in quella che era Afrin, fino a Gerablus, cioè fino a Kobane, sono jihadisti pro-Turchia, eh, alcuni affiliati dal Nusra, altri eh, aff più affiliati alla Turchia, ma comunque eh, sono oggi una minaccia enorme per Assad, perché finché loro non eh, Depongono le armi, quella guerra non finirà mai. Il problema è che adesso questi oltre a non deporre le armi hanno i soldati turchi, i carri armati turchi, l'esercito turco a difenderli. A sono, hanno costruito torrette militari attorno a questa città per impedire ad Assad di fare qualsiasi forma e tipo di incursione. Eh, quindi, questa guerra ecco, più che avere. Eh, la Rojava, ovvero Confederazione democratico in pericolo è una guerra che non vede all'orizzonte un, uh, un termine soprattutto perché le forze che hanno generato quella guerra che hanno armato le forze jihadiste, che hanno armato l'ISIS che hanno inventato l'ISIS costruito l'ISIS sono tuttora presenti e uh, non, non hanno nessuna forma più di opposizione a livello internazionale quindi quando prima ci si, si opponeva all'Isis, non si è mai fatto il passaggio successivo di opporsi a chi armava e finanziava l'Isis, come la Turchia e come l'Arabia Saudita, che oggi sono partner sia della Russia, paradossalmente, che degli Stati Uniti. Quindi è una situazione complessa, ma è una situazione che ha bisogno, che si faccia anche un'informazione e che, di cui se ne discuta perché davvero i mass media e eh, eh, diciamo la narrazione principale sembra davvero essere un'altra io personalmente sono particolarmente d'accordo su due mh, affermazioni che mi sembrano sottotraccere sotto di quello che Karim ha appena detto. E la prima è che sicuramente il, il Rojava non è un, in sé un pericolo o comunque una questione che Assad non possa in qualche modo gestire o accettare. E, e questo spinge a dire che in, in, in Siria, intorno alla Siria, non c'è un, una guerra, ci sono tante guerre diverse che si intrecciano e, e si alternano. E, e poi ovviamente sono particolarmente d'accordo sul, sul concetto che eh, si è sostanzialmente fatto, da parte occidentale, si è sostanzialmente fatto finta di combattere l'Isis, perché per combattere l'Isis era chiaro che la cosa che ci provava a fare era tagliare i canali di rifornimento. I canali di rifornimento non li abbiamo mai tagliati perché i migliori amici dell'ISIS sono i nostri migliori amici quindi questo non, non, non, eh, non, poteva, non poteva darsi. E qui volendo, se volessimo valgare il discorso, ma non lo faremmo, eh, dovremmo anche domandarci perché la famosa guerra al terrorismo cominciata nel 2001 non solo non ha ottenuto risultati positivi, ma è stata se noi andiamo a vedere una cosa sconfitta, cioè tutto il mondo occidentale più una larga parte del resto del mondo nel 2001 ha dichiarato guerra, war, la war, guerra, al terrorismo e quello che noi ci siamo ritrovati è che tutti gli indicatori, se andiamo a vedere il numero di morti per terrorismo, il numero degli attentati eccetera eccetera eccetera, eccetera fino probabilmente ad adesso sono tutti negativi. Quindi, la gran parte del mondo nel 2001 ha dichiarato guerra al terrorismo e questa guerra ha il terrorismo. E che significa che non è avvenuto perché i terroristi sono più bravi, più potenti, più ricchi, eccetera, ma che al contrario sono tutto meno. Questo è avvenuto per la ragione di cui sopra, perché noi siamo, dal 2001, senza interruzione, noi, in i paesi sviluppati occidentali, Italia compresa, i migliori amici dei terroristi. Però dentro tutto questo quadro, mentre io credo di riuscire a capire eh, gli interessi anche perversi di alcuni dei protagonisti, per esempio riesco a capire l'interesse perverso della Turchia, riesco a capire l'interesse di Assad, riesco a capire l'interesse della Russia che cerca di.. Eh, la Russia non è mai veramente amica, è mai veramente nemica di nessuno praticamente che l'Arabia Saudita che in teoria dovrebbe essere un suo nemico però ci fa gli accordi sul petrolio. Con l'Iran sono amici però permette che Israele bombardi le installazioni iraniane. Cioè la Russia secondo me gioca un ruolo, riesco a capire, insomma provo e mi pare di capire che cosa ha in mente Putin e che, che cosa stia perseguendo. Quello che io non riesco assolutamente a capire è qual è la eh, strategia occidentale ammesso che esista una strategia, o, amme, o viceversa, cercando di evitare l'idea, questa sì veramente eh, angosciante, mortifera, che l'unico obiettivo re, reale sia quello di spargere la maggior quantità possibile di caos, ovunque, ovunque, ovunque sia possibile. Ecco, volevo chiedere a te, eh, che hai questa visione molto diretta e molto molto appunto dal campo oltre più generale più ampia se tu riesci a capire quale sia l'interesse quale sia il piano, il progetto l'idea che anima eh, i continui interventi occidentali eh, in questa regione in particolare negli ultimi anni è un po' come parlare del capitale di Marx nel senso che La strategia, eh, lo spiega molto bene Klauschwitz in uno dei suoi poemi, è qualcosa che con la guerra cambia, cioè gli obiettivi di una strategia non saranno gli stessi quando la guerra inizia e a metà della guerra e quando la guerra finisce, saranno completamente cambiati, saranno stati cambiati proprio dall'elemento eh, motore di cambiamento che è la guerra, perché la guerra è qualcosa che cambia, non solo le persone, ma gli stati, i governi, la politica. Diciamo che quella vera cipresigliana è nata sull'ondata delle primavere arabe, le primavere arabe che sono nate come davvero un grido disperato del Medio Oriente, dal Maghreb, di ricerca di democrazia dopo la caduta dell'impero romano, conosciuto solo dittatura questi paesi arabi e questa primavera araba sembrava con l'inaspirsi della crisi economica un grido disperato, genuino, di richiesta di democrazia da parte di questi, da questo popolo, uno dei popoli più oppressi del mondo. E cosa hanno fatto le forze occidentali? Cosa hanno fatto? Hanno utilizzato quel momento per fare pulizia, togliere eh, chi gli era stato scomodo in quei decenni. No, l'hanno fatto con Gheddafi, abbiamo visto la Libia, e hanno provato a farlo anche con Assad. Il problema è che Assad non era Gheddafi, l'hanno fatto con Assad, con l'Arabia Saudita, la Turchia, gli Emirati Arabi, in prima linea, pronti alla nuova crociata Jihad contro gli sciiti. L'aumentare dell'influenza dell'Iran è qualcosa che spaventa a morte l'Arabia Saudita, eh, quei, eh, quei re, quegli sciiti, e quindi volevano approfittare della cosa per spaccare questo asse, asse sciita, di cui Assad era una delle figure più rispettabili, tutti volevano farsi le foto con Assad, anche Napolitano non vedeva l'ora di farsi una foto con lui farsi ritrarre con questa figura, questo statista politico. Uh, il problema è che Assad non era Gheddafi e gli alleati di Assad non erano gli alleati di Gheddafi. Quando gli americani in prima linea, pronti a, fare, eh, a portare avanti questa strategia insieme all'Inghilterra per esempio, in, ci sono foto in cui hanno non so se è lui o meno, ma ci sono foto in cui c'è davvero Baghdadi, uno che assomiglia a lui, non so se poi è lui, è difficile capirlo, eh, con i capi, questi invece si riconoscono, dei, dei ribelli siriani, tra cui anche esponenti di Al-Nusra, che incontravano il vicepresidente americano e gli americani avevano riempito eh, l'Isis, Al-Nusra, i vari gruppi jihadisti di armi di addestramenti, di risorse, di soldi eh, per, eh, ecco, per abbattere Assad, poi quando è che è stato tutto? Quando l'ISIS fece un po' di testa propria, non solo attaccò a Nusra ma invase eh, oltre il confine siriano andando in Iraq e in Iraq aveva fatto saltare un po' tutto, L'invasione irachena è stata il momento in cui gli americani hanno iniziato a parlare dell'ISIS. Fino a quel momento è come se l'ISIS non fosse esistita. C'era solo Assad, il macellario. E... Ecco, quindi, in quel momento... L'ISIS si capì che l'ISIS andava eliminata, iniziarono a farsi saltare in Europa, iniziarono a mostrare la, le loro smisurate ambizioni territoriali, iniziarono a comparire nelle Filippine, iniziarono a comparire in Africa, iniziarono a comparire in tutti gli scenari del mondo e questo attirò l'attenzione dei media perché l'Isis faceva anche un uso mediatico. Eh, estremamente professionale, estremamente avvincente, che aveva una capacità di comunicare direttamente con l'Occidente andando a scavalcare quella, la narrazione portata avanti dai mass media, spesso controllata da queste potenze. E quindi a quel momento eh, questi gli americani soprattutto dissero, ah, dobbiamo sconfiggere l'ISIS. Eh, ricordate l'assedio degli azili nel Sinjar dopo la caduta eh, di Mosul? Se vi ricordate in quel periodo si pensava che l'ISIS arrivasse persino a Baghdad, era arrivata alle porte di Baghdad. Kirkuk? Arrivò a Kirkuk. Kirkuk, arrivò ovunque insomma. Eh, ecco, in quel momento cose cambiarono, subito dopo Sinjar ci fu l'invasione di Kobane, l'eroica le resistenza kurda e in quel momento gli americani iniziarono a bombardare. A quel momento cambiò in qualche maniera la strategia quindi la strategia in questo momento era diventata una questione di prestigio per il presidente americano, di dire sconfiggerò l'ISIS, vi dimostrerò che riesco a sconfiggere l'ISIS, l'ISIS sta facendo saltare in Europa, il, il popolo europeo indignato da, da questo eh, gruppo terroristico portò i governi Realmente portò i governi ad intervenire, a voler dire: Ok, anch'io sto bombardando, anch'io sto facendo qualcosa. Anche, solo, anche il Marocco, non c'entra niente, anche il Marocco c'aveva un jet che girava sopra Copane durante La Danimarca ha fatto un sacco di incursioni aeree nella Danimarca, nessuno sapeva nemmeno che c'era una militare. Vecchi curdi, <ride> e ecco lì cambiò in qualche maniera la strategia, anche dovuta all'interno al prestigio che poteva dare e soprattutto la vergogna che avrebbe dato non intervenire contro l'ISIS e poi l'ISIS iniziò a essere sconfitto i kurdi iniziarono a espandersi iniziarono a portare questo progetto bellissimo, democratico anche agli arabi che venivano liberati da, dall'ISIS perché io se sono stato, vi posso dire io pensavo che gli arabi fossero tutti ISIS ve lo dico sinceramente io ero convinto che Tabka, che sta a 10 km da Raqqa fossero tutti Isis ero convinto erano sotto il controllo dell'Isis da 5 anni no. ho detto arrivo anche i kurdi ne erano convinti arriviamo, sono tutti Isis sono arrivato a Tabqa il mio gruppo d'assalto eh, io ero il primo che arrivava su, su, su, sui fronti perché i fronti li costruiva il mio gruppo? Tarka non è una grossa città, è una città che sembra una banana per la sua forma, si sviluppa per lungo, e sono poche strade. Una delle principali strade avanzava il mio battaglione, la mia squadra d'assalto, io in punta. E va sicuro che l'ultimo pezzo di Tarka che abbiamo preso. Ci siamo infiltrati così tanto nel territorio nemico, che eravamo 800 metri dentro rispetto alla nostra linea del fronte. C'era una collina di mezzo, quindi eravamo dentro. Ci siamo infiltrati dentro un edificio abbandonato, ancora in costruzione. Abbiamo barricato l'ingresso e ci siamo nascosti là. E quindi nessuno sapeva che noi eravamo presenti in quell'edificio e la mattina, siamo, chiaramente le infiltrazioni le facevamo di notte, la mattina abbiamo visto la gente venire per strada, scendere, verso le 7-8 di mattina le persone sono iniziate a formarsi, quindi prima i ragazzini, poi le donne che andavano a fare spesa, poi hanno iniziato ad aprire i negozi, si aprono i negozi durante la guerra, non lo posso assicurare, davanti e dietro al fronte, cioè, <ride> i negozianti siriani <ride> non, li, non li prega niente delle bombe. <ride> che vendono e, e la gente si è iniziata a raggruppare poi qualche ragazzino aveva notato io avevo trovato questo periscopio militare che utilizzavo per osservare no? e la mia squadra era schierata avevano preparato le bocche di fuoco nell'edificio che abbiamo camuffato e quindi da fuori sicuro non si vedevano ma dei ragazzini vedono questo periscopio quindi iniziano a indicare e capiscono che c'è una presenza eh, militare in quell'edificio io avevo anche la radio leggermente non potevo tenerla troppo bassa perché se no non sentivo capisco bene l'arabo e il curdo. però se non tengo la radio a un volume decente non riesco a capire quello che dicono soprattutto gli arabi perché li parlano l'arabasidiano e quindi tenevo questa radio e quindi loro sentivano la, la radio e, e hanno visto questo periscopio e quindi hanno capito che là vedevo i ragazzini indicare il nostro edificio eccetera e la gente ha iniziato a... le donne ancora giravano col burro integrale, quindi la gente ha iniziato ad avere un po' paura perché avevano pensato che fossimo un'unità dell'ISIS presente in quell'edificio quell e quindi i ragazzini hanno smesso di giocare, le persone hanno smesso di ridere per strada, facce cupe. E eccetera, a un certo punto eh, ricominciano la loro vita normale. E c'erano dei ragazzini seduti sul marciapiede che ridevano e scherzavano fra di loro. E a un certo punto passa un uomo con la barba lunga, non era un militare, ma era chiaramente una figura politica dell'Isis, perché l'Isis è un po' come il partito fascista in quel territorio, quindi ci sono quelli che ne fanno parte e quelli che non ne fanno parte e Quando è passato quest'uomo sono tutti spaventati, sono spariti. I ragazzini hanno smesso di ridere, ha chiamato un po' di gente attorno a lui, ha iniziato a rimproverarli con il dito, a urlarli. Questi erano a testa bassa, eccetera. Era molto scortese, aveva due persone con lui e quando l'ho visto ho ordinato ai miei uomini di uscire e di catturarlo. Quindi, eh, siamo usciti velocemente, l'abbiamo preso, eh, hanno visto le nostre divise che erano le classiche di Ise e Ipeghe, c'erano già da mesi in radio, eh, nei loro canali radio erano bombardati da messaggi delle forze democratiche siriane che dicevano che sarebbero arrivati, che avrebbero liberato la città, che non dovevano preoccuparsi, che le loro case non sarebbero state toccate, eccetera, eccetera, e che la città sarebbe stata riconsegnata a loro soprattutto. E dopo che abbiamo catturato quest'uomo l'abbiamo portato dentro l'edificio e ci siamo preparati, detto adesso ci attaccano. Eh, dopo dieci minuti arriva uno con il motorino con quattro stecche di sigarette sotto il braccio e ha iniziato a venderle per strada. La gente ha iniziato a fumare. Vedevi le donne col burka passare e a un certo punto, tutte cupe. A un certo punto, ti parlavano con, questa, con questi ragazzini, con la gente che era per strada e si levavano il burka e tutti indicavano che eravamo lì, che siamo arrivati, eccetera e lì ho capito una cosa potevamo aprire l'ingresso chiaramente erano sempre di guardi armati a coprirci per 160 gradi tutte le, eh, le cose del caso però sono andato a parlare con i locali ho capito che quei locali non erano l'Isis e non c'era l'Isis in tutta Tavca non c'era un'abitazione dell'Isis in tutta Tavca gli Isis questi del partito avevano preso tutti casa in un complesso di palazzi che stava a 800 metri da Talca, Musherfa che stava sulle offrate, che è la parte più bella di Talca, e tutti i jihadisti internazionali eh, foreign fighters come i ceceni, hanno preso casa là, tutti i membri del partito avevano preso tutte le case più belle là, avevano il loro quartiere e quindi parlando con i civili mi hanno iniziato a indicare tutte le case che loro stavano utilizzando in quella zona mi hanno detto guardate abbiamo visto un cecchino che si era intrufolato in quella casa là abbiamo visto eh, questo che sta là hanno iniziato a darci tutte le indicazioni del posto eccetera gli ho chiesto chi era l'uomo che abbiamo conto cioè, e ho immediatamente detto perfettamente chi era, suo nome e cognome e ci hanno spiegato che loro Fondamentalmente si erano rotti le palle dell'Isis, erano contenti, l'avevano ammesso, quando l'Isis era arrivata la prima volta, perché era arrivata portando un sacco di soldi, portando un sacco di business, perché l'Isis eh, oggi lo Ibeghi controlla lo stesso territorio che controllava l'Isis. E quelle storie che dicevano che l'Isis si sosteneva perché era brava a fare l'agricoltura, che era brava a tassare, che faceva le lemosine, eccetera. È vero che faceva un sacco di elemosina, apriva degli edifici in cui portava da mangiare a tutte le famiglie povere, a tutte le vedove, eccetera, tutti. Ma perché l'Arabia Saudita gli dava un sacco di soldi e aveva un sacco di soldi da spendere. Abbiamo visto un sacco di bellissimi articoli del prestigioso New York Times che ci spiegava che nessuno gli aiutava ma che loro raccoglievano le tasse, eccetera. No? No, lo stesso territorio è controllato da Yuki che è lo stesso identico territorio se non di più perché controlliamo anche tutta la striscia molto più ricca del nord della Siria dove loro non hanno mai controllato niente ma sicuro che non ci sono ancora di quei soldi sono tutti poveri A Racca quando io chiedevo c'è una bella villa qua che possiamo cioè eh, scherzavo con un lago, dicevo c'è una eh, qua vedo un sacco di ville enormi gli ho detto oh, c'è una siriana che si può sposare no? sai? e questo mi ha fatto, ma che stai dicendo? qua a ragazzi sono tutti poveri le ville che vedi sono state tutte costruite per gli emiri dell'Isis non c'è una villa di un siriano di racca e a attacca dopo quei sei mesi, otto mesi di innamoramento iniziale come è successo anche in Italia quando era arrivato il fascismo non ne potevano più dell'Isis e quando siamo arrivati ci hanno accolto a braccia aperte questo non solo attacca ma in centinaia di villaggi ma eh, racca un po' meno <ride> però in centinaia di villaggi, in centinaia di città questa è, stata, questa è stata la risposta del popolo siriano in qualche modo e a me questa risposta mi ha davvero scardinato molto, molte, molte certezze che avevo ecco così nella vita perché poi quando vai nel territorio scopri che le cose sono diverse domande adesso è il vostro turno io volevo chiederti una cosa adesso si parla molto di quella uh, alleanza che sta nascendo tra il GBG e l'esercito di Damasco in funzione antiturca, con la possibilità di essere presi e a far parte dell'esercito uh, siriano Ho detto, uh, che c'è in ballo questa discussione con anche questioni sul petrolio eh, quelle zone che una parte rimarrebbe comunque ai curdi eccetera perché io credo fondamentalmente che il rischio maggiore Assad sa che viene dalla Turchia e quindi rispetto a questa fascia che voi difendete io credo che ci sia un interesse strategico di Assad e dell'esercito siriano a impedire un ulteriore avanzamento volevo sapere se questo si potrebbe tradurre in un'alleanza antidurca oppure nelle diversità diciamo così delle posizioni eh, Voglio provare a rispondere tu no. che sei appena stato eh, eh, sì e no nel senso che eh, eh, Assad ripete continuamente che l'obiettivo è recuperare il 100% del territorio sicurale, quindi di non lasciare in mano nulla a nessuno che non sia il governo centrale. Eh, però sono convinto eh, di quello che diceva lui, cioè in questo momento, secondo me, il grande regolatore di, queste, di questi rapporti e proprio la Russia con i suoi patteggiamenti, i suoi interessi strategici. Eh, la Russia che ha un interesse strategico a che Assad ovviamente non cada e a questo punto non cadrà, ma che ha anche l'interesse strategico ad avere un rapporto produttivo con la Turchia, così come ha un interesse strategico da compromettere i rapporti con Israele. E popolazione è si parla russo correntemente nelle... e, e così come ha secondo me un interesse strategico eh, a tenere l'Iran in una determinata posizione, non troppo e non troppo poco, cioè in questo momento eh, la Russia si, si presenta, ma proprio credo in Medio Oriente, più che, in, eh, che solo in Siria, come il grande regolatore, cioè come il paese che può essere amico di tutti perché rispetta tutti, rispetta le, le diverse impostazioni che quindi può fare accordi con tutti, eccetera, eccetera. Al da Solo non ha la forza, e anche in, in un'ipotetica alleanza con, con i kurdi dell'Ugiat, non ha la forza, perdoniamo. Anche questa alleanza non avrebbe la forza per rovesciare eh, l'attuale situazione, il che riporta sia in parte quello che diceva lui e in parte quello che io penso sempre, cioè che non ci sarà pace in Siria, diciamo, messi e connessi, finché non si raggiungerà un accordo internazionale che ovviamente supera le parti militari, che verrà deciso da qualche parte, in qualche capitale, ma certo non verrà deciso né a Damasco, né, né ad Afrin, diciamo, no? Eh, un, un accordo che permetta un po' a tutte le parti di, di, di, trovare, di trovare soddisfazione. Quale sia la base di questo accordo ovviamente non ho idea che secondo me lo rende anche un po' più improbabile perché è molto difficile immaginare che a un certo punto si trova in una composizione degli interessi sauditi, degli interessi americani, degli interessi turchi, degli interessi russi, degli interessi israeliani. Eh, eh, certo, è chiaro che si, sia i kurdi, sia, sia Assad e il suo governo avrebbero interesse a buttare fuori i turchi. Tra l'altro, appunto, l'abbiamo sentito nel, nel contratto, no? l'autonomia, l'imperità territoriale della Siria. Quindi, però certamente in questi due protagonisti da soli non sono in grado di, di ottenere questa, questo risultato. Io ho sempre pensato che la non caduta del passato sia un fatto epocale, perché è per la prima volta la strategia americana del regime change, della cosiddetta esportazione della democrazia, che viene varata nel 1989, del domani del Toro del Muro di Berlino, dal presidente George Bush, padre, e che viene mantenuta e che è di fatto l'unica politica estera americana, vera, adesso forse con Trump cambia qualcosa, ma, eh, questa, è la, questa politica la vale George Bush senior, la sposa Bill Clinton democratico, due mandati, wow. e la incrementa George Bush junior repubblicano, la mantiene Obama democratico, è l'unica politica estera degli Stati Uniti alla fin fine. No? ecco, è un fatto epocale che Assad non ha fatto la fine di Milosevic non ha fatto la fine di Saddam Hussein non ha fatto la fine di Gheddafi, no, perché la ruota si, si, si è inceppata e questo è questo che poi ha ha poi, come dire, fatto anche defragare la situazione questo mi ha sempre spinto a pensare che Assad che non è caduto proprio dagli americani potrebbe essere tolto di scena dai russi, nel senso che se si dovesse arrivare ad un'ipotesi di questo fantomatico, sto facendo fanta politica, eh, lo confesso, accordo internazionale che sottile, i russi potrebbero giocarsi la carta di Assad, nel senso voi americani mettete X, voi sauditi mettete Y, i turchi mettono Z e io metto... Come, come mio pegno Assad, in questo momento Assad può essere fatto fuori solo dai russi me. in questo momento ovviamente no perché loro vogliono qualcosa in carne come tutti, lì tutti vogliono qualcosa insomma. però c'è un altro elemento fondamentale per la russa ed è ovvio la Turchia perché Credo però che un, un accordo di questo tipo possa essere risolutivo, perché la Turchia non può più tornare indietro, per una questione molto semplice. Quei ribelli, quella nostra, ehm, l'esercito libero siriano, al no, centinaia di, di, di gruppi e movimenti jihadisti presenti in Siria in questo momento, sostenuti dalla Turchia amanti dalla Turchia finanziaria della Turchia e difesi quindi tramite la Turchia eh, questi movimenti in questi anni eh, hanno fatto uno scambio con Erdogan eh, Erdogan che ha cercato di consolidare il suo potere in Turchia andando a sfidare l'esercito turco andando a sfidare eh, i repubblicani turchi, quelli che volevano una Turchia secolare basata sui principi della Turchia è andato a sfidare Gulen persino eh, ha dovuto prendere una, una forza da qualche parte, l'ha presa dalle milizie jihadiste presenti in Turchia. Eh, oggi Al-Nusra in Turchia ha centinaia di sedi dislocati su tutto il territorio, ha una rete, un network eh, enorme presente nella Turchia. I rubi grigi stessi turchi si sono fusi in qualche modo con Al-Nusra e oggi sono quasi la stessa cosa in Turchia. Cosa significa questo? Significa che il regalo non può più abbandonare Al-Nusra senza conseguenze in Turchia. Immaginatevi, Al-Nusra non è eh, i kurdi, non è eh, un, nemico, un, un amico che puoi tradire senza conseguenze. Al-Nusra oggi non fa tentati in giro, questo è l'insisto che li fa. Annusra oggi costruisce network, anche in Italia è presente Annusra, ed è forte. Costruisce network, costruisce network economici, politici, di giro di armi, di soldi, eh, di, di costruzione anche di supporto politico e sociale nei territori in cui operano. Se Annusra oggi decidesse di fare attentati in Turchia in maniera dislocata, cioè in maniera generale al massimo livello possibile la Turchia avrebbe a fuoco Erdogan rischierebbe di perdere una sua base elettorale consistente che è proprio quella più radicale quella che ha fermato il golpe quando il golpe è stato tentato dall'esercito turco chi pensate abbia fermato quel golpe? Cioè, si dice che la gente turca è scesa in strada aveva dei barboni lunghi così quelli che sono scesi in strada i, turchi che avevano, I soldati turchi che avevano bloccato uno dei ponti principali a Istanbul con i caramati eccetera, sono stati decapitati, cioè non è normale che la, fo la folla ti linci ti decapiti, quelli che erano decapitati erano gente che sapeva decapitare, diciamo. erano le milizie che durante queste elezioni hanno dato fuoco alle sedi dell'HDP, in tutta la Turchia ha andato a vessare, a uccidere eh, candidati politici dell'opposizione eh, Erdogan non può fare passi indietro anche perché la strada che ha preso è quella della riespansione a livello anche territoriale di quello che erano i vecchi territori dell'impero ottomano persi eh, una rieslamizzazione della Turchia quindi realmente Erdogan non abbandonerà mai, secondo me, a Nusra i gruppi jihadisti oggi presenti eh, nella Siria se mai ci fosse un accordo quelli si tengono quel territorio che hanno preso da lì non se ne va la grande cambiamento geopolitico e politico internazionale che è avvenuto in questi anni più grande di tutti, secondo me, è l'elezione del Presidente Trump perché un tempo... Putin, certo, faceva un po' quello che voleva dalla parte di Assad in Siria, però era tenuto molto in check, cioè in controllo dalla presenza americana in Siria. Certi movimenti non li poteva fare senza conseguenze. Eh, C'era diciamo, un equilibrio delicato con la NATO stessa che aveva Putin in Siria. Oggi sembra che questo equilibrio sia completamente saltato. La NATO con gli Stati Uniti stessi cioè gli Stati Uniti adesso stanno praticamente smantellando la Nato quando in realtà la Nato stava giocando un ruolo nel Medio Oriente per tenere a bada l'espansione della Russia che sembra essere completamente saltata quindi eh, è difficile eh, capire un attimo come si può risolvere quella cosa però per quanto mi riguarda a livello personale posso dire questo metà del popolo siriano è stato cacciato dalla Siria Tant'è che è uno dei detti che, si, che dicono ai siriani che il popolo siriano voleva cacciare Assad e Assad ha cacciato il popolo siriano. Eh, quindi metà della Siria è vuoto del suo popolo originale. Però eh, quei territori che in questo momento che siano controllati dai jihadisti di Al-Nusra o che siano controllati dalle eh, unità di protezione del popolo, ovvero dal confederalismo no. democratico, sono. Territori che non torneranno più a essere i territori di prima, cioè, sono territori in cui le persone, cioè, se tu vuoi, secondo me, riprendere Idlib, cioè, ti riprendi le macerie di Idlib, non il popolo di Idlib. Cioè, Assad non riprenderà mai Idlib, per quanto riguarda il popolo di Idlib, o fa come gruppo orientale, però prende le macerie e caccia tutti quelli che sono dentro, e quindi una pulizia etnica di massa altrimenti questo sogno della Siria unificata della Siria pacifica eccetera non si verrà mai Secondo me l'unica chiave che è stata sostenibile pacifica che è stata presentata fino a questo momento è la chiave presentata dal confederalismo democratico e da questo popolo partigiano resistente che in qualche maniera si eh, dice lo dicono loro stessi credendoci per quanto sembrerà anche in Genoa, eh, dicono noi non combattiamo per il, per il popolo kurdo, noi combattiamo per l'umanità e crediamo che questo modello politico non sia applicabile solo in Siria, ma sia applicabile come risoluzione dei problemi di tutto il Medio Oriente e magari anche forse di tutto il mondo, perché uno dei più grandi mali presenti in Siria non sono i personaggi di sé come Assad, Erdogan, eccetera. Uno dei più grandi mali è il sistema imposto a quel territorio, con un trattato che si chiama Skypico, e in quel trattato hanno costruito un sistema non sostenibile da quel territorio, un sistema che opprime, che crea guerra, che crea morte, che crea sfruttamento, disparità e, e morte fondamentalmente. E quel sistema è il sistema stato occidentale esportato, Disegnato con un righello senza tenere conto di nessuna differenza etnica, linguistica, religiosa su quel territorio, eh, andando tra l'altro a instaurare dittatori. Quindi quel sistema è, il, è la ragione dei mali, della guerra civile si chiama e di tutte le guerre che, secondo me, stanno avvenendo nel Medio Oriente. Finché quel sistema non si cura, ed è un sistema che, a quanto pare, la comunità internazionale non vuole in nessun modo visitare, toccare, come ho sentito dire da tutti i leader, la mappa della. Della Siria, la mappa dell'Iraq non può essere ridisegnata, non verrà ridisegnata. Sì, ma due ubriachi, uno inglese e un altro francese, l'hanno deciso cent'anni fa. Ma cosa vuol dire che non può essere ridisegnata? Da, ne, nemmeno quando lo stesso popolo eh, chiede che venga ridisegnata perché gli interessi occidentali sono che non venga ridisegnata non può essere ridisegnata. Cioè, quel popolo non può decidere per le proprie vite. Questa è la più grande oppressione di tutti. Più grande di quella dell'Isis, più grande di quella di Al-Nusra, più grande di qualsiasi altro, perché c'è un'intera potenza internazionale che sta opprimendo un popolo, imponendogli un sistema che eh, crea guerra e morte. Altre domande? Interventi, obiezioni? perché la domanda bella, a che ho già trattato è il rapporto che c'è cioè, tra i media gli italiani e europei nella vicenda siriana. Io vengo ogni tanto questo articolo, con l'articolo di Alberto Nevi, però sono delle cose bianche cioè io sono avvicinato dal fatto che la discussione è legata i gruppi terroristici, sono sostanzialmente stati sono finanziati, formati, appoggiati dai paesi occidentali e dai nostri alleati diciamo, contratti di gandari, materie, prime armi, eccetera. Dico, com'è possibile che queste, queste cose che possono considerarsi delle verità assodate a livello mondiale e poi sui media, giornali tipo pubblica al Corriere, parlando dell'Italia, parlando di York Times, forse la mia domanda è banale, eh? Però dico, com'è possibile che possano appoggiare delle campagne giornalistiche che restituivano questa realtà. Cioè, quando ad esempio eh, si fa la difesa dei white su qui si può discutere, ma comunque ci sono queste campagne mediatiche con Roberto Saliano, che si pongono come paladini della difesa dei diritti civili in Siria, parlando di libertà e tutto, quando in realtà le condizioni di disastro che ci sono, con tutte le tradizioni che ci sono, che abbiamo descritto, che abbiamo descritto, sono causate da noi, cioè, mi domando come si, ha, si possono pensare giornalisti e attendibili. Comunicazione. chiedo a lei, il giornalista, cosa ne pensa perché mi sembra una cosa fondamentale anche perché la popolazione poi capisca si faccia il compiglione quindi tutto è un altro e così, salvo la cosa che anche come lei si può un'opinione il compiglione se vuole leggere pubblica, pensa che si, sì. no Gia Repubblica no, Pisebi, ma gli altri diciamo, Repubblica tutti i media nazionali, destra, sinistra noi vogliamo collocare, effettivamente si fa fatica a avere delle informazioni solo a persone che sono cioè andati sul campo, da persone come lei che ha sul campo come giornalismo. Oh, consigliere, sì, io vorrei aggiungere una domandina, quella attaccata, eh, sullo stesso argomento, che è più personale, ma quanto è difficile per una mosca bianca come eh, posso dire tu? Sì, certo. eh, come... Come te eh, proporre un articolo su quella eh, vicenda? Cioè quanto è difficile a livello giornalistico su LIMES o Repubblica o nel, nel, eh, nell'ambiente stampa giornalistico proporre al proprio editore eh, un articolo su quei temi? Io ho un'età si dice, umani. quindi ho un, un, ho un mio giro e entro quel giro lì, di nuovo. certamente è molto difficile, però io non voglio fare, cioè, dire, parlare di me, perché io le mie cose le faccio e quindi non posso lamentarmi, diciamo che il problema è più generale, io sono molto convinto che tutto dipenda da questa idea, che è un'idea geniale, eh? quella di un della esportazione della democrazia è una strategia politica geniale ben pensarci certo uno non deve pensare che viene lanciata proprio nel momento in cui la democrazia si afferma da sola in tutto l'est perché gli verrebbe a dire ma scusa ci pensi adesso adesso che la democrazia si afferma da sola a te ti viene in mente di esportarla non ci potete semmai pensare un pochino prima se proprio ci tenete no? però è geniale perché è un perfetto eh, come si può dire è un alibi perfetto, è un alibi per il delitto perfetto, perché qualunque cosa tu fai, tu la fai per la democrazia, qualunque porcata fai è per la democrazia, è per il bene degli altri, quindi sei innocente sempre. Allora, tu lo fai in Afghanistan, è un disastro, ma lo fai per la democrazia. Cavolo. Cosa c'è di più nobile? Lo fai in Iraq, è una roba allucinante, cioè, è una roba, io l'ho scritto e lo ripeto, Bush e Blair vanno portati alla corte dell'AIA come Minoza, forse ben più di lui. No? E invece Tony Blair, per dire come funziona l'Occidente, non solo viene, dopo quella roba lì, viene mandato a fare il mediatore tra israeliani e palestinesi, cioè dopo che ha distrutto uno Stato arabo, lui viene mandato a fare la pace tra gli ebrei e gli arabi, e sta lì per sette anni. Al, come si chiama al, al, al Colony Hotel di Gerusalemme a spendere un pacco di soldi dei contribuenti e tutta Europa e poi scrive le, le, le, fa le conferenze su come bisogna trattare col, col, col, col mondo islamico no? è straordinario cioè, pensateci perché è una roba che, che per me è diventata normale mettetevi nei panni di un iracheno che vede questa roba qua cioè, cazzo se non fa un attentato a quello lì non fa niente <ride> cioè è una roba da... Pensate, pensate a noi quanti decenni e non è ancora finita siamo andati avanti con i, i lutti, i rancori le vendette del fascismo, del postfascismo, eccetera eccetera e mettetevi nei panni di un iracheno cioè ci siamo garantiti odio per, per 50 generazioni e poi c'è la Libia e poi... cioè, però è tutto per la democrazia è tutto per la quanti milioni di persone siamo disposti a sterminare in nome della democrazia per fare il loro bene per il loro bene li ammazzeremo tutti 13 anni di embargo contro le no. ragioni per esempio anche la politica degli embarghi, non si è mai visto un governo tra virgolette cattivo cadere perché è stato sottoposto a embargo mai in compenso soffrono le popolazioni civili. Oggi in Siria c'è l'embargo, ma non è che Assad se c'ha mal di denti non può curarsi. Mentre invece io sono stato in una casa di religiosi che da sette anni ospita i malati di tumore in tutta la Siria, che non hanno più le medicine e che per fare una, una chemioterapia devono vendersi la casa, perché c'è l'embargo? Voglio dire, noi facciamo delle porcate straordinarie in nome del bene, della democrazia, dei grandi ideali, perché siamo buoni e vogliamo che tutti gli altri siano buoni come noi, diventino buoni come noi, no? Senza per esempio valutare, nel caso del Medio Oriente, ehm, come sia possibile, insomma il Medio Oriente ha una cultura plurigiana, cioè, Stiamo parlando da, dal Settecento, era, era largamente cristiano, è diventato in meno di un secolo straordinariamente, maggioritariamente musulmano, questo è successo diciamo, intorno all'Ottocento, Novecento, quanti anni, quanti secoli sono passati. E noi non ci domandiamo mai se in tutti questi secoli, a parte qualche luminoso esempio come Rojava, qualche esperimento qua e là, o tutti questi 450 milioni di medio orientali sono tutti cretini, oppure ci sarà una ragione perché lì la democrazia non ha attecchito finora, no? O sono tutti scemi, o noi invece siamo convinti che noi andiamo lì e diciamo, oh guarda, c'è la democrazia, e loro... Ma non ci avevo pensato, porca miseria, meno male che mi hai bombardato così, cioè mi è venuto in mente che c'è la democrazia, ma la... se solo l'avessi capito prima. Allora, adesso scusate, io sto facendo un po' il buffone, ma è solo per dire che questa cosa dell'esportazione della democrazia è un alibi straordinario per tutti. Anche per quel fesso di Saviano che non sa niente della Siria, non sa nulla, non sa neanche dov'è. Non c'è mai stato, non ci sarà mai, non è mai stato in Medio Oriente, non sa un tubo. Confermo che non sa dove sia perché ha scritto, ma l'ha intervistato per il mio libro ero in Rojava e gli ho detto. A mi ha chiesto dove era e mi ha chiesto dov'era esattamente la Siria se a questa parte o dall'altra del caso. Eh, se era sopra o sotto, sì. Ma è palese, è palese, però è un, è un alibi straordinario, è un alibi straordinario, la democrazia, ma cosa c'è di più bello? No, erole allora, forse nel similare la parola democrazia, sistema che noi, dobbiamo postare lì, nel senso che non livello di democrazia risponde corrisponde al sistema nostro economico e eh, probabilmente ha le parole da parte. Ma poi ci, ci, ci sarebbero tanti, di... chiedo scusa. Il concetto della crociata, cioè allora prima si portava il cristianesimo e ci sono state le crociate, poi dopo c'è stato il colonialismo e bisognava battezzare la chiesa dalla fallo alla rischiamatura, al cioè, converso degli schiavi in nome queste persone battezzate se non sarebbero morte nell'errore la giustificazione si trova sempre, il problema è sempre il problema del capitale in fondo, la storia è fatta sempre di buoni propositi che scatenano guerre le guerre nascono sempre da accordi di pace, ad esempio e poi purtroppo la storia è una storia vincitori, quindi è chiaro che eh, c'è sempre una, una, una ragione nobile, c'è un bellissimo all'indomario della rivoluzione francese lui si era opposto a che si esportasse la rivoluzione proprio usa questa parola dice la democrazia e le rivoluzioni non si esportano non cadiamo nella trappola di eh, andare a fare le guerre e poi si è visto l'involuzione napoleonica purtroppo la storia è fatta di queste cose e bisogna come dire smontare il marchingegno però per smontare il marchingegno Bisogna conoscere i fatti e soprattutto conoscere come si è voluto, come, come si parte, no? dal conto di pistola Sarajevo che in realtà la prima guerra mondiale non nasce da lì, ma è andata molto lì, ma è andata molto lì, è molto lì, quindi è tutto un... a tante che si collegano e questo fatto qui di giustamente dare di portare la democrazia è, è una scusa, una balla, è, è un pretesto perché poi noi siamo convinti di vivere in una... Ma c'è anche questo da prima no? Perché prima c'era il mondo di più in due, adesso il mondo di più in due è, è, è molto matico, però questo modo, un buon modo che è rimasto ha questa pretesa di considerarsi a roba il fatto di essere uno di considerarsi democratico. Quindi avrebbe più discusso anche il concetto di democrazia, però eh, sempre, siamo sempre amici, dice che poi le cose sono complicate, bisogna fare discussioni la gente oggi non la sopporta più perché ormai si chiama la comunque siccome la domanda era perché la stampa e comunque l'informazione perché ha questo meraviglioso alibi che è un alibi meraviglioso perché ti consente di andare secondo la corrente no? di andare dove, dove ti porta il fiume non hai problemi non hai problemi, eh, non hai problemi... A pubblicare, non hai problemi. Guardate quello che succede: è indicativo, Trump è, indi è una cartina attorno a sé meravigliosa. Perché se voi prendete i giornali italiani, per esempio quello che ho citato prima, un giorno Trump è amico di Putin e un giorno dopo Trump è nemico di Putin. E non si riesce a capire questa roba: se tu ti distrai un momento, non, non ti ritrovi più lo stesso Trump sullo stesso giornale, neanche che sbaglio. No? Io poi personalmente vabbè però adesso sto rubando veramente tantissimo tempo io ho anche una mia idea molto personale io sono ben felice di vivere una democrazia e mi auguro che un giorno tutti possano godere dei vantaggi da Rojava in avanti però io contesto l'idea che il mondo debba essere tutto uguale il mondo è vario ci sono delle nazioni che hanno delle storie pazzesche alle spalle che hanno delle tradizioni, che hanno delle filosofie e non si capisce per quale ragione a noi possa venire in mente che questi paesi debbano prendere tutto il loro, bello o brutto che sia, tutto il loro passato e buttarlo via per fare un piacere a noi. Questa è una cosa che io non, non capisco, non capisco, ma come si può immaginare per dire che la Russia che ha una tradizione di centralismo di autoritarismo centrale, eccetera, eccetera, a un certo punto cambi perché fa piacere a noi. Cambia, cambierà semmai quando avranno voglia loro, ma non per fare un piacere a noi. E la Cina? E l'India? Ma come possiamo... E quindi anche il Medio Oriente. Il mondo è vario, è vario. E non si uniforma solo perché... Comodo noi per vendere a tutti le stesse scarpe Nike, le stesse magliette, eccetera, eccetera. Non funziona così. Se vuoi farlo funzionare così, devi fare quello che, si, quello che vediamo, cioè dei grandissimi pasticci sanguinolenti. Allora. Prima di concludere, volevo semplicemente dire una cosa. In no? questo ultimo mese la campagna Siamo Affin, insieme a, eh, a fianco della campagna, invece portato avanti la mezzaluna curta eh, per aiutare anche a livello concreto, oltre a che fare, avevo fatto serate come queste in cui parlavamo, informavamo e facevamo un dibattito su questa situazione perché nessuno ne parlava, soprattutto eh, nel, nei giorni e nelle settimane che avevamo eh, Succeduto all'invasione e all'occupazione turca di Afrin. Afrin ha visto 500.000 persone sfollate, ha visto e tuttora vede sparizioni, uccisioni, torture eh, politiche da parte di jihadisti che, che torturano la popolazione locale, eh, la estorcono, ci sono continui rapimenti, richieste di ostacoli di soldi. Eh, stanno fondamentalmente cercando di derubare, di rapinare un intero popolo, stanno facendo. Sistematicamente tutt'oggi, ma di questi 500.000 che hanno lasciato questa, questa regione, questo popolo democratico, kurdo, arabo, cristiano, 300.000 di loro sono rimasti intrappolati, sono tuttora intrappolati a Sheva eh, tra il territorio di Assad e quella che è la casa loro, loro occupata dai jihadisti, dove c'è il filo spinato e, e trincee che non possono permettere anche, volessero fisicamente ritornare a casa propria. Quelle case sono state occupate dai jihadisti, eh, non solo quelli che hanno invaso con la Turchia, ma sono arrivati dalla Guta Orientale che ha caricato centinaia di autobus e pullman, le famiglie dei jihadisti, la eh, popolazione anche non jihadista che abbandonava la Guta Araba e hanno portato queste, queste colonne di pullman ad, eh, ad Afrin, consegnandogli le case eh, dei curdi cacciati. Questi 300.000 sono rimasti intrappolate, erano senza cibo, acqua e medicine. Noi abbiamo fatto una campagna anche di raccolta fondi eh, per inviare cariche di cibo e di medicinali, c'erano bambini che volevano distenti, eh, siamo riusciti a mandare fino a 30-60 no, tonnellate di cibo, eh, un altro carico di qualche tonnellata di medicinali, ora manderemo il grosso, tra qualche giorno manderemo il grosso di quello che abbiamo. raccolti, oltre a quelli che abbiamo già inviato e l'abbiamo fatto con presentazioni, cene, iniziative eh, e l'abbiamo fatto anche portando quelle chefie che sono state portate da Rojava anche se sono state fatte in Pakistan, perché in Rojava non ci sono fabbriche non c'era un settore non fatto ieri, però le hanno fatte con i disegni kurdi in Pakistan e venivano vendute in Rojava. In Rojava abbiamo acquistato mille di queste chefie. Eh, che sono le cheffie classiche che indossano i partigiani e le partigiane eh, combattenti in quel territorio e abbiamo fatto anche questa anche per sostenere quell'economia e oggi sono portate 10 eh, se volete sostenere e far parte di questo sforzo eh, il costo vivo per portarle fino a qua è stato 6 euro a chefia, eh, anche perché non ci sono porti non abbiamo dovuto farle volare fondamentalmente dall'Iraq quindi hanno attraversato la Siria e dall'Iraq sono arrivati qua quindi le vendiamo a 20 euro l'una che è parecchio, lo so però per chi se lo può permettere, quelle sono le, tante, le, le kefir originali del Rojava e se le acquistate eh, sappiate che quei soldi nella loro interezza andranno a persone che ne hanno davvero bisogno si sostiene anche così si lotta anche così dalle nostre parti quindi si fa quello che si può